Il progetto Intarsi ha un sottotitolo significativo, ovvero azioni in rete per una comunità accogliente. Come nasce questo progetto? Nasce da un avviso pubblico emanato dal Ministero dell'Interno che metteva a bando dei fondi pubblici quello che abbiamo fatto a livello operativo è abbastanza semplice ma in qualche modo è anche un po complicato cioè abbiamo cercato di mettere insieme tutto il nostro territorio regionale tutti i comuni e eh, proporgli di fare un'unica progettualità che permettesse di presentarsi con un unico grande progetto al eh, al ministero questo è un po il nostro obiettivo fare sistema e fare coordinamento e riuscire a fare questo lavoro di condivisione tra i territori che è quello che poi è avvenuto durante il nostro progetto cioè fare incontri, gruppi di lavoro, cabine di regia, eh, per far sì che venissero scambiate le azioni progettuali messe in campo da ogni territorio con le sue diversità. Quindi il nostro lavoro è un lavoro di coordinamento, un lavoro di supporto ai capofilo, il nostro lavoro è di messa in dialogo eh, dei territori. Credo fortemente che eh, l'Anci regionale, per la sua specificità eh, istituzionale, debba e possa fare questo lavoro anche in futuro, anche per altre progettualità, cioè fare in modo che i comuni si parlino, dialoghino e messano, mettono anche in qualche modo a valore tutte le loro prassi che riescono a mettere già in atto perché hanno tante competenze, ma spesso il tempo e le possibilità di scambio non sono abbastanza. Il progetto Famintarsi rappresenta una grande opportunità per gli otto territori di area vasta che hanno partecipato insieme all'importante partenariato di Ancia Emilia Romagna. Perché? perché di fronte alla criticità che è una grande sfida dell'accoglienza dei cittadini di paesi terzi con minori a carico nei nostri territori dà una risposta concreta e fattiva. Attraverso la formazione degli operatori che vede coinvolti operatori del pubblico, del privato e del volontariato sociale siamo riusciti a implementare le loro competenze e a dare loro degli strumenti concreti per lavorare in equip multiprofessionali di grande livello che hanno quindi incontrato e accompagnato i nuclei in carico nei nostri territori attraverso la ricerca di lavoro e casa, ovviamente, che diventano i due elementi fondamentali, fondamentalmente poi la casa è davvero l'elemento a cui dare risposta nei nostri territori. Grande è stata la risposta. A fronte dei 90 partecipanti del privato alle formazioni, oltre 180 hanno partecipato e potuto godere di quanto è stato detto ed elaborato insieme. Dei 50 operatori del pubblico abbiamo raggiunto 67 persone e sui 40 nuclei previsti, come accoglienza abbiamo raggiunto quasi 60 nuclei nei nostri percorsi quindi siamo davvero contenti di poter elaborare delle risposte che possano essere così sperimentate, modellizzate e diffuse attraverso gli output di progetto quindi la costruzione di linee guida che possano essere ulteriormente diffuse e distribuite tra gli operatori del territorio fortissima quindi la valenza di equip multiprofessionali fortissima la valenza di una rete, partenariato pubblico, privato e volontariato sociale che riesce a dare davvero grandi risposte. In questo resta la sfida di continuare questi percorsi anche a termine del progetto e che quindi diventi una risorsa davvero da condividere nel territorio.